sono stati prorogati i termini in merito al fondo nuove competenze la nuova scadenza è stata fissata al 27 marzo prossimo come fare domanda fino a quando sarà opera operativo questo fondo ma soprattutto di che si tratta Rosi Delia, informazionefiscale.it buongiorno Buongiorno, buongiorno, Vicky, buongiorno a chi è in ascolto. E sì, in sintesi estrema anticipavi la notizia di oggi. È una notizia in realtà di, già di qualche giorno, ma è bene fare il punto perché ci sono diverse novità sul Fondo Nuove competenze. Come sempre, allora, fare un passo vai. indietro. Facciamolo, <ride> allora, facciamolo, come i gamberi, vai. <ride> eh, sì, sì, sì, per, per capire dove, da dove arriva la notizia. Mm. E, il Fondo Nuove Competenze è un fondo diciamo, gestito dal eh, AMPAL, quindi l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. E questo già ci indica la pista. Cioè Politiche attive del, del sì. lavoro già ci dice un po' di cose. E, è una, uno strumento introdotto con il decreto rilancio quindi nel 2020 mm. inizialmente previsto solo per il 2020 eh, l'operatività poi è stata estesa via via e questa è una delle prime novità eh, sì. nel decreto mille proroghe l'operatività è estesa anche a tutto il 2023 ma eh, entriamo nel, nel dettaglio eh, di eh, quello che, eh, che accade e di come funziona. Eh, in sintesi, consiste nella possibilità per i datori di lavoro di eh, accedere a un rimborso eh, del, eh, delle ore di formazione in cui sono impegnati lavorat lavoratrici e lavoratori. Eh, quindi è una, un input alla formazione di eh, lavoratrici e lavoratori. Eh, dipendenti eh, la prima edizione ha avuto diciamo, una, un, un raggio più ampio di quella che oggi è eh, aperta e per cui è possibile presentare domanda fino al 27 marzo, quindi eh, c'era una maggiore libertà sia sulla gestione dei percorsi formativi che una più ampia eh, copertura. Oggi l'accento forte eh, è sulle competenze green e del digitale e sì. eh, la copertura per questa edizione si è eh, leggermente ristretta, ma andiamo a vedere nel dettaglio comunque quali sono i benefici mm -hmm. eh, importanti, i benefici previsti per le aziende che eh, ne fanno domanda. Il Vediamo. rimborso al ad... E dicevamo prima che c'è un rimborso, in cosa consiste sì. questo rimborso? E nel 100% dei contributi assistenziali e previdenziali ovviamente dei eh, lavoratori di chi è impegnato in questi percorsi di formazione e il 60% della retribuzione oraria nella precedente edizione era completa anche la, la copertura della retribuzione oraria. È possibile anche in questa eh, edizione accedere a una copertura completa anche della retribuzione oraria solo in caso di eh, una strutturale riduzione dell'orario lavorativo a parità di retribuzione, quindi diciamo un piccolo premio per eh, i datori di lavoro che fanno questa, questa scelta. Uh -huh. uh, ogni azienda può richiedere, ogni domanda può uh, uh, arrivare a un limite massimo di richiesta di 10 milioni di euro, quindi si, po sì. si possono muovere e si muovono anche somme eh, importanti. I progetti formativi vanno dalle 40 alle 200 ore, questo per, per dare un ordine di idee che sono percorsi comunque finalizzati a un potenziamento importante delle competenze di lavoratori e lavoratrici. Che cosa succede? Um, L'ANPAL ha uh, aperto le domande dallo dal scorso dicembre per questa nuova tornata uh, che, um, per, per la quale sono state messi in campo uh, risorse per un milione di Euro. Uh, le domande si sarebbero dovute chiudere il 28 febbraio, mentre la, la notizia è che è, sarà possibile fino al 27 marzo eh, presentare domanda, ma è una doppia proroga perché bisogna specificare che i datori di lavoro possono presentare domanda soltanto dopo aver sottoscritto un accordo eh, per la rimodulazione degli orari di lavoro e la realizzazione di questi percorsi eh, formativi finalizzati ad acquisire nuove competenze e a potenziare la professionalità. Allora, in pratica accordi. questo fondo, ti interrompo un attimo, giusto per fare il punto, sì, questo fondo sì, nuove sì, competenze sì. permette alle, alle imprese di adeguare le competenze dei, dei lavoratori. No? I, lavoratori i, da, I datori di lavoro possono richiedere i contributi per, per le ore di formazione esatto, dei lavoratori esatto. che, che partecipano a questi percorsi di sviluppo delle competenze. Come ecco fare sì. domanda per accedere alle, alle risorse di, di questo fondo? Ecco, un passaggio preliminare per fare domanda riguarda proprio gli accordi di cui parlavo. E, sì. eh, in questo caso la, la, il termine precedente era stato fissato al 31 dicembre, cioè la do, sì. il primo passo per fare domanda poteva essere stato fatto soltanto entro il 31 dicembre 2022. Adesso questa nuova proroga tocca anche gli accordi, quindi fino al 27 marzo è possibile stringere questi accordi, firmare questi accordi sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro e poi presentare domanda. Come si presenta domanda? È possibile eh, tramite il servizio online dedicato sul portale MyAmpal, che è gestito proprio dall'Agenzia Nazionale di cui parlavamo, parlavamo prima, sì. Uh, ed è uh, accessibile tramite le credenziali Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi e Spind, diciamo tutte quelle chiavi d'accesso ai portali istituzionali. È necessario avere a disposizione questo accordo siglato e quindi uh, trasmettere anche questo, il progetto formativo, che anche questo deve rispondere a una serie di requisiti che poi è possibile uh, approfondire sia su informazioni fiscali che poi sul portale istituzionale, e anche una serie di dettagli su lavoratrici e lavoratori eh, coinvolti. Insomma, bisogna mettere, eh, fare il punto della situazione per eh, eh, richiedere eh, i, i, i contributi. Ripetiamo che ogni stanza può arrivare a un massimo di eh, 10 milioni di euro. Di 10 milioni. Eh, sì, la notizia della proroga fino al 27 marzo della possibilità di stringere accordi e di presentare domanda è stata accompagnata anche da una precisazione. Il miliardo di euro messo a disposizione è stato già esaurito, vuol dire prenotato però perché le domande sono in via di lavorazione, ma sono stati messi a disposizione anche altri 180 milioni di euro, quindi un piccolo tesoretto che derivava dagli stanziamenti precedenti quindi insomma chi ha intenzione è bene muoversi per tempo sono eh, diversi però è bene sbrigarsi ecco. decisamente, eh. molto bene, molto bene, esaustiva come sempre Rosi ti ringrazio davvero, grazie a Rosi D'Elia per approfondire questo e altri temi Informazione, informazionefiscale.it noi ci risentiamo tra pochissimo subito dopo uh, le notizie linea alla redazione, restate con noi qui su Giornale Radio la radio libera di informare.